Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Come avrete sicuramente detto dal titolo, oggi ragazzi rifacciamo la mia postazione da gaming o da registrazione comunque. Era un po' che mi lamentavo sia nei video sia nelle streaming del fatto che la mia attuale postazione mi stesse un po' stretta, sia perché è la stessa da quando ho due anni, sia perché ormai con le esigenze di YouTube e delle streaming mi serve qualcosa di molto più congeniale e comodo soprattutto. Di conseguenza ho scelto già cosa comprare, ovvero la scrivania, il piano di appoggio e anche alcune decorazioni, ma prima Farvi vedere la situazione attuale che c'è nella mia stanza. Prima vi ricordo solo di mettere un like a questo video se questi tipi di vlog vi piacciono, ma soprattutto di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video. Ragazzi, la postazione attuale è questa: e questa è la mia scrivania. È lunga 1,20 m e larga circa 60-65 centimetri. Il primo problema che risalta all'occhio, ragazzi, è che è troppo corta, cioè praticamente non c'entrano le cose che ci metto sopra. Ora è un po' in disordine, ma anche in generale davvero, ragazzi, è troppo piccola. Addirittura sono costretto a mettere le console come lì dietro o la PS5 qua sotto proprio perché qui non c'entrano. Inoltre ragazzi è davvero poco larga la scrivania attuale in quanto per colpa del monitor e della tastiera non c'è lo spazio per mettere un quaderno o l'iPad con il quale scrivere e studiare. Questa postazione a causa di come è fatta mi costringe ad accendere le luci artificiali fin dal mattino in quanto l'unica parte in cui entra luce dalla stanza è questa finestra ma a causa di questa libreria che blocca tutta la luce cioè qui è praticamente buio. Quindi ora il mio obiettivo ragazzi è di andare all'IKEA, comprare la una nuova scrivania, comprare delle decorazioni per lo sfondo che vedete qui dietro della webcam in modo da rendere anche quello che vedete nei video nelle live più piacevole e anche abbellire proprio la mia di postazione. Oltre poi che levare la libreria e la scrivania che vedete qui, non vedo l'ora di andare in questa avventura. Ragazzi, siamo arrivati all'IKEA, sono con il mio amico Eddie, eddie è uno dei pochi amici che mi sono rimasti da dopo il liceo, appassionato di tecnologia, ha aperto la sua pagina The Cleanest Desk su Instagram, che ora conta più di 85.000 follower. Quindi mi sono detto, chi meglio di lui per accompagnarmi in questa avventura? Ovviamente, andadesso. Seguirlo su Instagram Il link alla sua pagina in descrizione Ma poi seguite anche la mia pagina porto 2 ufficiale, Che ci aiuterà in questa avventura E ora entreremo Ok ragazzi Siamo arrivati Nella sezione studio ufficio E cercheremo qui La nostra scrivania Ci siamo un po' ingegnerizzati oggi Per vedere quale fosse La nostra alternativa migliore La cosa più intelligente da fare Sarebbe mettere questa base Con questa scrivania Ma un po' più lunga Perché questa è 140 Mi servirebbe circa di 160 Allora boys Abbiamo più o meno deciso Cosa prendere. Quello che ci interessa però in questo momento è mettere anche altro vicino alla nostra scrivania Quindi stiamo cercando anche una cassettiera o comunque cose di questo tipo Ok ragazzi l'abbiamo trovato il nostro modello Dopo un'ardua ricerca GG Oh, Pesa Ok ok non ce l'ho ce l'ho pesa solo pesa solo Ingegneria aerospaziale ragazzi ci abbiamo Ok, il prossimo obiettivo è prendere la scrivania proprio Questa era la base Ragazzi la parte superiore della scrivania sta sul deposito Quindi saremo costretti ad andarla a prendere lì O ce la porteranno insomma Abbiamo preso l'ordine di vendita E ora stiamo andando a ritirare Cavola allora, ragazzi è faticoso aspettare qui allora siamo usciti stiamo portando il primo carico e a breve rientreremo per andare a prendere cassettiera e altri gadget spero che saremo un po' più veloci di come abbiamo fatto ora ragazzi chiave lo sta per chiudere ne stiamo cercando velocemente le ultime cose che ci servono e non abbiamo tanto tempo forse non ce la faremo allora ragazzi finalmente abbiamo preso quello che ci serviva Mancherebbe solo la cassettiera ma credo che quella poi la ordinerò online Qui dietro c'è tutto, è di guida e stiamo tornando a casa Guys io ho finalmente portato la roba sopra di questa rampa di scale E poi è tempo di montarla Ok ragazzi questo è il giorno dopo All'acquisto effettivo della scrivania Ho levato un po' di cose da mezzo Come potete vedere la libreria qui già manca Ho scoperto che questo muro è sporco mannaggio. E qui invece abbiamo ancora la postazione Anderò prima la scrivania e poi man mano Passerò tutte le cose dalla scrivania Vecchia su quella nuova Per poi spostare la vecchia scrivania Non sarà facile ragazzi perché tra l'altro farò tutto il live Mentre sono sul sito viola Fantastico! In questa avventura continuerà a farci compagnia Eddie e forse arriverà anche la mia ragazza Dovremmo anche proprio trapanare la scrivania per inserirci le viti, tutto quello che è necessario uh, Solo che io ed Eddie, nonostante il mio amico, nonostante siamo ingegneri non laureati Non sappiamo prendere in mano un martello, quindi sarà molto grave come cosa Non me lo ricordavo così Devo mettere la base sopra la scrivania Un esame un movimento cazzo Ok allora, Ma tieni solo tu eh A oh, ecco. terza Vai io Ho bucato la scrivania Vai io ho per forza Vai io ho bucato la scrivania e il cartone Eddie Ho bucato la scrivania Com'è bucato la scrivania? pensando, no, pensando Ya yeah, che avete fatto? Ma lo dovevi Hai fatto il buco sul pavimento? No ok Qual è il problema? Eh, scusa, mi stai facendo spaventare a morte? Che è successo? Dimmelo! Al bucato, Che è successo? Il pavimento! No, il pavimento. Dio, il pavimento! Questo è quanto. Spero che non si distrugga niente. Allora, ragazzi, posso spiegare? La situazione è la seguente La scrivania l'ho montata avete visto gli egg light Sicuramente della live in cui l'ho bugata eccetera Ora al posto di questa sedia Ci metterò una cassettiera E al posto di, di questa roba Ci metterò tipo una libreria Così la cassettiera non oscurerà La luce che viene da fuori mentre invece Nella cam si vedrà poi le decorazioni I led, gli oggetti, le statue Che metterò nella libreria che Andrà qui. Sinceramente mi aspettavo che il tutto Risultasse più semplice eh, Sia il montaggio della scrivania sia l'idea per modificare la stanza sono andata in maniera piuttosto complicata però ci stiamo riuscendo a poco a poco ok ragazzi finalmente sono tornato dall'ikea e ho preso questi cubi che combinerò per cercare di fare una pseudo libreria da mettere dietro la webcam come sfondo ragazzi prima di procedere mi tocca allevare però queste cose al muro quindi ora lo faccio un attimo allora e qui ragazzi ce l'abbiamo cioè mi sembra decente dai è è venuto meglio di quanto mi aspettassi. Devo ancora attaccarmi, infatti, questi cosi si, si muovono reciprocamente. Però, dai, più o meno ci sta. Vi faccio una prospettiva un po' più carina ragazzi Ma credo che sinceramente vada, vada bene Poi del resto mi piace sta, sta venendo bene dai Ragazzi finalmente è arrivata tutta la roba che mancava alla postazione La cassettiera di Amazon l'ho montata insieme alla mia ragazza Cavolo se non fosse stato per lei non sarei mai riuscito a farlo Ragazzi finalmente è arrivata l'ultima decorazione della mia stanza Montiamola e vediamo com'è Qui invece mi sono messo a scartare il tutto In maniera piuttosto fallimentare Però cavolo ragazzi guardate quanto è figo Boys finalmente con lo sbush è arrivato abbiamo concluso a tutti gli effetti la postazione finalmente posso farvela vedere Quando entrate dalla porta ragazzi vedete questo, metto il grand'angolo e cavolo quanto è clean, guardate lì lo svush quanto spacca, tra l'altro volendo io posso anche accendere e fare questo effetto un po' più carino. Allora, partiamo un attimo dalla scrivania, la scrivania l'abbiamo montata assieme e anche bucata assieme, però fortunatamente devo essere sincero non, non si vede troppo, il buco, il buco è qui però... Ho ah, messo un po' di scotch, ho messo un po' di stucco. Si è Lo Swoosh lì è fantastico, veramente. Dopo vi faccio vedere anche un'altra figata: dello Swoosh PS5, cuffie, microfono. E lì c'è il PC. Vabbè poi qui sotto ci sono dei documenti. E qui tutta la cassettiera con tutte le cose dentro. E qui il mio iPad, O quel quale studio. Qui invece ci sono tutte le foto con i miei amici più importanti. Ne manca qualcuno, ma ragazzi, vi prego, non odiatemi. Vi aggiungerò. E qui invece, nella cassettiera di chi ho preso, ho fatto un piccolo altarino. La cassettiera superiore con tutta questa roba hype beast. Questi ragazzi, queste scarpine qui che vedete in miniatura sono dei portachiavi che io ho ho messo in esposizione tutti questi prodotti. Me li hanno regalati i miei amici di Hype Things. Se volete acquistare i loro prodotti, ragazzi, sia l'espositore con il portachiavi o anche questa luce neon, In descrizione vi lascio il loro sito. Fanno veramente roba figa e di qualità, ragazzi. Quindi ve lo consiglio. Va bene, nelle altre parti delle cassetterie ho messo libri, libri e libri. Sì, ragazzi, perché io sono una di quelle brutte persone che legge libri di imprenditoria e crescita personale. Ma ora viene il pezzo forte. Vi faccio vedere com'è di sera. Cioè, ragazzi, questo è l'effetto che si può ottenere di sera. È veramente una figata assurda. Questo LED dei miei amici di Hype non so perché faccia così luce. È veramente una lampada. Tra l'altro, posso anche abbassare con il telecomandino in dotazione. Insomma, la luce messa così. Forse è un po' meglio. Esatto, vedete? Così c'è una luce meno forte. Anche se io personalmente preferisco un pattern viola. Mamma mia, raga, quanto è figo. Ragazzi, voi non avete la più pallida idea da quanto tempo io desiderassi una nuova postazione. Finalmente, aver fatto questo viaggio con voi è solamente un onore. Spero che questa tipologia di video vi piaccia, ragazzi, perché io sto scoprendo che fare questa tipologia di vlog. Veramente lo amo Se è così lasciate un like a questo video Mi raccomando Ma soprattutto scrivete anche nei commenti Magari qualche idea Qualche cosa in cui vorreste vedere che io mi cimentassi Del resto vi ricordo solo di iscrivervi al canale E di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video folli Che faremo assieme E noi poi ci becchiamo alla prossima